Aiuto! Siamo nella casa della nonna più pazza di tutto internet, porca puzzarda! Oh no, cosa sto facendo? Adesso voi per... potrete pensare, ma che caspita sta facendo questo pazzo scatenato che non è altro. Beh, io sto facendo queste cose, vediamo se riesco a fare qualcosa però, perché è già difficile aprire la porta già da qua, ah, forse così si fa? Così? Eh, sì, sì, sì, bisogna stare premuto Praticamente è uscito il nuovo Granny 3 E io lo sto giocando da computer Perché purtroppo non ho un Android o un iPhone E quindi, però, ovviamente Adesso continueremo... Dai, no, non mi dire Cosa, cosa è successo? Si è aperto? Si è aperto? Mi sa che si è aperto, ok, perfetto Adesso posso alzarmi e andare, forza Let's go, ora allora dobbiamo stare superati ah! Ok, siamo tranquilli Avete sentito l'urro che ho tirato? È perfettamente normale, mi sono cagato addosso In una maniera allucinante e non era affatto recitato, infatti penso si sia visto che non... Non... Insomma, è stato molto terribile come cosa, non, non lo voglio più fare, basta, cioè per favore. Io con questi giochi non so perché, ma mi spavento, sono molto... Suggestionabile Da questo punto di vista Quindi Forza vai Apriti o oh, creatura Perché devo vedere Che cosa c'è dentro queste porte Io non l'ho mai giocato Non l'ho nemmeno mai visto Su Youtube E quindi Ho molta paura Di vedere quello che succederà E di capire Cosa potrebbe succedere Perché nel senso Potrebbe succedere Di qualsiasi cosa Ragazzi Cioè veramente Potrebbe succedere Ogni tipo di cosa Veramente Potremmo morire Da un momento all'altro Quindi dobbiamo stare Super attenti E dobbiamo cercare Di fare il prima possibile A, a capire come uscire Da questa casa Maledetta della nonna Perché immagino che voi Avrete, avrete già vi visto Però stavolta non me l'hai più fatta Brutta No invece me l'ha fatta e come Forse devo scappare cosa devo fare Allora datemi dei consigli per favore nei commenti Perché questo gioco è veramente difficile Anche perché è nuovo io non l'ho mai giocato davvero Siamo già al secondo giorno e sono già morto praticamente Una volta quindi è completamente Complicato ragazzi cioè nel senso io non sto Capendo assolutamente più niente però dai Speriamo che questa cosa si riesca ad aprire Giusto no devo riaprire così porca miseria è un casino ogni volta quindi e come faccio io guardate che è impossibile praticamente no? vabbè allora, però dai pian piano si fa si, si può capire tutto quanto io l'altro granny avevo anche fatto dei video vecchi di dell'altro granni. facevano abbastanza schifo eh però non me l'hai fatta brutta schifosa per non dire qualcos'altro perché vorrei dire tante cose tante belle cose vorrei dire ma non potete capire eh, scusa me lo fai prendere per favore ok grazie mille Ok, guarda che complicato comunque giocare al PC, perché non è una cosa normale. Oh no, cosa devo fare? Devo usare il lockpick? Cosa? Ah, sì, sì, sì, devo usare. ok, perfetto. Stiamo capendo pian piano! Cercate di restare con me, perché io mi cago addosso, se no, altrimenti, ragazzi. Cioè, io urlo male. Allora, qua c'è sia, sia la nonna che il nonno qua dentro in questa casa. L'ho messo, e l'ho messo anche a difficoltà semplice, perché per ora non vorrei strafare. Anzi, forse è normale, no, non mi ricordo, forse è semplice, semplice, mi sembra di semplice. Non vorrei strafare perché altrimenti poi dopo eh, chissà cosa potrebbe succedere. Potrei morire da un momento all'altro. Ma forse io mi, mi sovviene un dubbio adesso in questo momento. Non è che nella modalità semplice non ci, non ci sono il nonno e la nonna. Domanda delle domande. Perché se è così è un po' noioso. Poi non lo so io intanto in questa casa. Ah, ah scappa. Quella pazza maledetta ha voluto uccidermi ma non ce l'ha fatta. No comunque ogni volta sti infarti no. Eh, cioè nel senso. Ok, va bene una volta, va bene una seconda volta, ma per carità divina, non ogni santa volta. Cioè, nel senso, scusatemi, se no volete, mi volete male, mi volete ammazzare. Cioè, tipo, mi, mi ammazzano male poi dopo, no? Cioè, no, non voglio che mi ammazzino male, ok? Vabbè, eh, qua sto trovando cose, vediamo un attimo cosa c'è qui. Vabbè, eh, devo dire che non è che ci siano molto, eh, in effetti. Quindi, boh, magari riusciamo a trovare qualcosa, chi lo sa? Ah! No, no, no, raga, raga, c'è la nonna pazza dietro di me che vuole uccidermi, vuole farmi fuori, vuole bastonarmi, vuole usare il suo lungo bastone per entrarmi nel sedere. E c'è pure il nonno che quello là ce l'ha. <ride> Um, mi sa che è la mia fine, vero? È la mia fine, è la mia fine Ciao, signori, come state? Siete brutti entrambi, comunque Fate proprio cagare, se posso permettermi, eh Poi dopo magari vi offendete, ma siete brutti Prima era partita una pubblicità terribile Ma proprio terribile, che io non consiglierei mai a nessuno Cioè, nel senso, veramente, è successo <ride> Basta, no, per favore No, no, no, non mi uccidere, bastarda non ho detto niente, vero? No, voi non avete sentito niente. No, perché questa qua, questa pazza di un, una scatenata schifosa, continua a spuntarmi dietro e io non voce cioè nel senso, è orribile perché ogni volta cerca di uccidermi. Ma. Io... Eh, attenzione! Dice il nonno pazzo maledetto. Vuole uccidermi, mi vuole far fuori, mi vuole. No, signora granni, lei è simpatica come un cuccolo. Per non dire qualcos'altro, però sa cosa, io adesso mi infilerò proprio in questo posto qua E lei farà finta di niente, rientrerò qui dentro Non si dovrà preoccupare perché io mi comporterò da bravo bambino Sì, però non è che mi devi spacciare, cioè non è che mi devi dare te, te cose cioè... Dai, vai via, ma stupida, non mi fai nemmeno parlare, non riesco a parlare Perché ho troppa paura ragazzi, ho troppa paura Mi devo concentrare di più, sennò poi dopo muoio e mi cago addosso E urlo... Di nuovo come è già successo sono, Siamo già al giorno 4 È impossibile Sono solo su easy Non ho fatto niente Ma come caspita si fa Non so giocare Ragazzi aiutatemi per favore Sono disperato Disperatemi a... Cioè nel senso Non disperatemi nel senso Aiutatemi a... a togliere la disperazione Perché io non sto capendo assolutamente niente Aiutatemi Se, sape... Se ne capite qualcosa di questo gioco Aiutatemi Perché io voglio capire Voglio giocare ancora di più Mi piace troppo fare questa cosa Mi, Mi piace troppo questo gioco È uno dei miei giochi Che, che... che è stato Un po' la mia infanzia Che caspita è successo ma wow figlia di una schifosa guarda per non dire qualcos'altro perché mi, mi cioè si meriterebbero tante di quelle bastonate che non posso nemmeno dirvi ma bastonate proprio sul sedere secondo me perché secondo me non, i suoi genitori di, di sti qua non gliene hanno date abbastanza chiaramente sto scherzando eh, ovviamente cioè nel senso mi dissocio però sti qua pazzi psicopatici hanno lasciato la porta aperta Ai, attenzione Lì c'era la nonna E dobbiamo stare anche attenti al nonno Perché il nonno potrebbe venire da un momento all'altro E mi dissocio da ciò che ho detto Ma. Insomma possiamo capire ciò che io intendevo Io intendevo che potrebbe venire qua eh, e, e tipo uccidermi, farmi fuori Guardate la luna, l'hanno aggiornata È più simile alla, alla realtà Vediamo un attimo che cos'è questa roba Posso prenderla e ho preso No vabbè ma sta qua Pff, Ma mi vogliono, cioè secondo me mi vogliono uccidere Cioè secondo me Smettila tu puzzana, puzzona, schifosa, scurreggiona No via, via, via, via, raga, raga, aiuto, aiuto, aiuto, sono finito, c'è cioè, se... Ma mi hanno ammazzato davvero. Questo è l'ultimo giorno, c'è il mio cane che sta abbaiano. Ma cosa bai, Snowy? Siamo al giorno 5, l'ultimo giorno Io sono salito al piano secondo Il secondo piano, quello bellissimo Quello. Cioè bellissimo, insomma, più o meno Però praticamente io adesso posso andare a scovare tutti i segreti Dei nonni pazzi, psicopatici Malati di mente uh, Urlatori, ammazzatori in realtà Perché solo quello che fanno praticamente mi ammazzano Anche se mi muovo in... Un attimo, non lo so, cioè veramente Sono fuori di testa sti qua Cioè, spero per voi che non abbiate Dei nonni così, mi auguro di no Io per fortuna, grazie al cielo, non non ce li ho così, per carità divina, cioè, non, non, non, non ce l'avrei mai così, cioè, nel senso, sarei troppo, troppo, troppo triste, ovviamente, e sarei anche morto a questo punto se ce li avessi così, no? però, invece, no, sono gentili, miei nonni, molto gentili, allora, ah, basta, no, vabbè, ma sta qua vuole uccidere, cioè, sta qua vuole farmi fuori, davvero, cioè, mi, mi, mi vuole... Cioè veramente, ma non nel gioco Proprio nella realtà, cioè è diverso Perché se io adesso prendo E eh, mi viene un infarto Cioè davvero, cioè non, non si fa questa cosa Però eh, scusami a... Porca puzzona, porca puzzona vai via schifosa bastarda No, no, no, non ho detto niente Io scherzavo signora No, si, Non se la prenda con me Io essere un bravo guaglione uh, Ok, non so perché ho detto questa cosa Ma chiedo scusa a tutti quanti Ma sto cercando di viaggiare, di vivere Insomma qua sopra, sopra il tetto Non so dove, raga, dove sto andando Cioè ci rendiamo conto dove sto adesso in questo momento Sento la nonna pazza che ride, aiuto raga. E poi guardate lì in lontananza, non c'è un biato ceppo di niente. Anzi, forse voi riuscite a vedere qualcosa, ma io no. Credo, in realtà non lo so nemmeno io. Come fa... Sì, qua devi venire, pazza che non sei altro. Ma se io saltassi qua sul tetto, muoio... No, muoio, vivo, vivo. Oh yeah! Per fortuna che vivo. Cos'è sto roba? Un corvo mannaro. E cosa devo fare? Se io lo picchio... Come ti permetti, schifoso? Adesso mi sa che chiama la nonna sto qua. Vuoi vedere? Cioè, se chiama la nonna, io lo odio, lo odio. Cioè, l'ho voluto toccare per salutarlo. Per fargli le coccole. e Lui cosa fa? Mi becca. Ma come si permette? Ma che devo chiamare la Santa Marianna? Ma che devo. Ma che devo farti fuori? Ma con le mie mani ti prendo e ti. Ok, scusate, non lo faccio mai più. Cioè, mi, re mi rendo conto che a volte potrei sembrare cringe. Leggermente. Oppure potrei sembrare fuori di testa da neuro Però insomma Ognuno ha le sue idee, no? Dopotutto P Cosa sembro fuori di testa o da neuro? Io secondo me tutte e due Però vabbè eh, Oh, guarda Sono finito dentro casa di nuovo Come se non bastasse eh, Già i nonni che sono fuori di testa Ah, boh, non lo so Io non, non, non riesco a capire niente Per favore datemi dei consigli nei commenti Perché io davvero qua non ci capisco Un beato c'è di niente Davvero Però sono troppo contento che ci sia questo nuovo gioco Perché sarà una nuova avventura insieme Sarà una nuova avventura horror, però, insieme E cercheremo di sopravvivere, ti prego Vai via, nonna, vai via non... Lasciami stare, per favore, lasciami Vattene, scurreggiona che no... Ah! No, no, vabbè, dai Ma vai a cagare E eh, adesso vediamo il filmato finale Che io non l'ho visto, voglio vedere il filmato finale Quello che ci uccide, dove ci uccidono entrambi Vediamo, ora allora, dove siamo in una macchina e Mi stanno guardando in modo terribile Intanto sentite il cane in sottofondo, ma insomma ter... Ah! No, non mi dire che vogliono... No, non mi dire, non mi dire questa cosa, sai. Vattene via. No, no, quella brucia fa male, fa male. E niente, mi, mi sp... Grazie mille, vi ringrazio, signori. Ma sta ridendo quella là, ma che Ma avete visto, ma è impazzita, ma ha fatto tipo... Ma c'è cioè, fuori di testa, comunque. Cioè, io ve l'ho detto, questa qua sta fuori e dovrebbe andare a farsi curare da un bravo dottore. Però, vabbè, insomma, chiunque fa le sue cose, non lo so, fa... Se magari vuole andare a farsi curare dal ginecologo piuttosto che dallo psichiatra, è un altro con... Mi dissocio. E ti prende pure a te, vabbè. A lui spara, comunque. Vabbè, niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Per favore, commentate eh, co su cosa ne pensate di questa cosa. E commentate anche su de dei consigli. Insomma, datemi dei consigli, per favore, perché non ne capisco niente. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!